Ciao, come state? E come sempre siamo nel nostro, dopo, nel nostro post Eh, in realtà questa mattina insomma la nostra <coughs> diretta Non dico che abbia avuto qualche problema Ma eh, sicuramente ci sono stati degli impedimenti ogni tanto Anche con, eh, con YouTube E boh, forse queste... Non dico nuove restrizioni, ma insomma queste nuove regole. Comunque sia, eravate tantissimi anche oggi. Eh, abbiamo, io l'avevo buttata lì di parlare un po' del ciclo e motociclo, insomma di quello che avevo visto eh, appunto a, a Milano, all'ECMA e anche del mio incontro che ho fatto con eh, Pier Giorgio Giacovazzo di TG2 Motori che è stato simpaticissimo, anzi tra l'altro abbiamo anche avuto modo di, di scambiare due, due chiacchiere, fare una piccola mini intervista che vedrete poi anche pubblicata sul canale e eh, nel frattempo insomma eh, abbiamo anche parlato del tempo, del tempo che eh, sì da un lato ero contenta perché non per essere cattiva ma contenta per il fatto che in qualche modo tutta Italia ci accomunava a questo tempo un pochettino uggioso eh, autunnale, ma giustamente ci sta autunnale, anche se in realtà insomma eh, dalla Sardegna eh, sì, mi hanno detto che effettivamente invece c'erano 20-24 gradi e lì, e lì, e lì siamo stati tutti un pochettino diciamo così, in di questo però va bene è giusto eh, godersi anche questo fine diciamo così estate autunno inoltrato se vogliamo e, e poi ci sta che insomma eh, il tempo non possa essere uguale dappertutto anche se anche in inghilterra effettivamente non era bellissimo eh, l'autunno ci ha portato a parlare anche un po di fiere Fiere del territorio, eh, quello che in qualche modo eh, ci porta anche a, a viaggiare, a vedere, eh, così come avete fatto voi, mi avete raccontato anche di mercati dove comprare le cose per poi, insomma, poter, eh, diciamo così, cucinare. Eh, ad esempio, oh, Davide ci ha detto che a Mondovi, eh, insomma, era una tipica giornata autunnale, eh, di conseguenza. Eh, anche eh, Giacomo ci ha detto che la giornata non era bellissima Lui ci eh, scriveva dalla ciocciaria eh, da Caccano eh, eh, Che poi appunto io gli ho detto che non ero mai stata insomma, da questi, eh, in questi posti In questi luoghi ma dovevano essere benissimi Luciano, Luciano che ci ha raccontato nuovamente un po' come eh, Dicevo così, eh, stanno andando i suoi lavori Vi ricordate che insomma aveva un ristorante, l'ha dismesso, sta facendo altre cose siamo nella Liguria eh, all'interno della Liguria verso Genova eh, dopodiché eh, insomma eh, molti mi hanno detto che eh, stavano per andare al lavoro quindi in qualche modo eh, stavano anche un po' eh, salutandomi eh, e questo mi fa piacere perché vuol dire che insomma il nostro appuntamento è comunque eh, piacevole nel ritrovarci il martedì mattina eh, abbiamo trovato anche eh, poi Mega Naturista, che invece insomma, ci eh, raccontava già quello che poteva essere eh, diciamo così, il suo pranzo e anche un po' il nostro perché poi alla fine ci sentiamo anche un po' il nostro tant'è che lui eh, insomma, oggi cucinava risotto con salsiccia e funghi cotechino in crosta di e con lenticchia che io mi ricordo di avergli detto che effettivamente era un classico piatto autunnale e che già mi faceva venire il langurino in bocca Davide a Mondovì invece era in giro tra le bancarelle, insomma, del, eh, del mercato, quindi andava a acquistare anche lui eh, dai contadini i prodotti del nostro territorio. Così come eh, Giuseppe che senza neanche farlo apposta era andato a fare la spesa a Portapalazzo, Portapalazzo a Torino. Vi ricordo una, un bellissimo è una bellissima zona dove andare non solo a fare la spesa, insomma soprattutto il mercato ma se vi capita andare il pre, il secondo, la seconda domenica del mese al Gran Balloon e tutte le domeniche al Balloon dove ci sono questi negozi di antiquariato insomma cose vintage che vengono esposte ma poi vedere proprio l'architettura che c'è in quel luogo e guardare un po' col naso all'insù come dico io passeggiare guardando all'insù per vedere anche tutti i bellissimi balconcini che ci sono eh, che eh, fanno parte anche della storia del luogo eh, tra le altre cose appunto quindi abbiamo parlato anche un po' di come vi dicevamo di, di mercati Gras eh, che invece era andato da, da mangiare al, al cavallo e poi insomma la nostra amica che eh, ahimè e eh, lì dobbiamo dirlo insomma eh, si è fatta male al piede mentre era in cucina e eh, Insomma, stava cucinando un buon tiramisù eh, anche lì abbiamo un po' discusso sul tiramisù qual è quello, eh, quello giusto <ride> quello originale no non è originale ma insomma io lo faccio con i pavesini invece eh, c'è chi lo fa con i, i savoiardi e mega naturista mi ha detto che okay, si fa con i savoiardi hai ragione ma mi piace i pavesini cosa volete che mi dica insomma e poi da lì eh, c'è stato un po', un po' di pasticci perché appunto abbiamo avuto questi eh, blocchi da parte di youtube eh, insomma anche con eh, le varie eh, musiche che in realtà non c'erano ma va bene eh, come vi dicevo vabbè prendiamo atto anche di questo insomma troveremo il modo martedì prossimo di eh, riuscire a, a riconnetterci in modo diverso eh, da ricordare come sempre se avete voglia mandare emma le vostre mail, insomma dove siete, magari le immagini i vostri luoghi, delle ricette quindi magari anche quella del tiramisù perché no, perché eh, Megan Naturista me lo ricorda sempre, ci piacerebbe prima o poi realizzare un libro con tutte diciamo così, le immagini le cose che mi mandate e devolverlo in beneficenza quindi raccogliere anche dei fondi da donare in beneficenza questo potrebbe essere un po' anche il nostro impegno del, del nostro martedì, no, dell'essere insieme nella nostra eh, diciamo così community questo è un po' quello che ci siamo detti effettivamente oggi eh, quindi in qualche modo vi ringrazio anche se abbiamo avuto una chiacchierata un po' travagliata vi aspetto martedì prossimo come sempre adesso studierò Quale sarà la, la nostra chiacchierata Su cosa verterà la nostra chiacchierata Nel frattempo arriveranno altri, diciamo così, altri servizi Altri video che ho realizzato Proprio all'interno dell'Ecma a Milano Quindi io vi mando un bacio grosso vi auguro una buona giornata e niente eh, ci si rivede sempre qui su questo canale ciao e mi raccomando non mangiate troppo ma mangiate prodotti nostri del territorio di stagione e magari mandatemi anche qualche ricetta che non fa mai male ciao